amore ciao. ciao allora cosa ci svegli oggi un segreto che cosa c'è dentro questa scatola tu che l'hai già visto è una cosa bella bellissima carina bellissima bellissima oltretutto tu non sapevi neanche nulla perché mi sembra di ricordare che ho deciso di prendertela io senza dirti niente vero? Sì. non me l'avevi chiesta tu va bene allora facciamo vedere ai nostri amici cosa c'è tre 2, 1, wow. <ride> non c'è niente, scherzetto, amici, non c'era niente. Ah, dai. dai, amore! Oh, wow, che bello! Il libro dei d'insieme, il viaggio leggendario di Eric e Dominique. Eccoli qua! Ma quanto è carino questo libro, fai vedere come hai fatto? Cosa ho trovato? Cosa hai trovato? Wow, il loro poster, vane! Guardiamolo subito. È bellissimo! Ma che belli, ma che carini che sono con la loro firma e dietro loro due stile cartoon. Bello, bello, bello. Lo attacchiamo in cameretta poi? Sì. Eh? È oh, più bello. No, mi piacciono di più loro due. Ah. Che sono proprio simpatici loro due. Allora, sono la così. Molto affiatati Scri e molto scrivete, buoni. Scrivete sotto nei commenti se vi piace. Più così. Scrivete. Scrivete. Mi piace a me più cartoon. Mi piace a me più normale. Oh, ok. E cartoon così. No, cartoon così. Normale così. Va scrivete bene. Io voto per il normale. Tu, ah, Vanessa? Mi piace hai sì, cambiato idea? Mm, va bene, invece guardiamo un po' questo libro, quanto è bello, bello e robusto, proprio bello. Guarda Vanessa, visto che la maestra ti ha chiesto di scegliere un libro da leggere, ti va di scegliere questo? Sì. Eh? Vediamo È bellissimo. Mi... Il nostro è un libro ufficiale. Mi fai vedere cosa c'è scritto qua dietro? Okay. Allora, primo magico viaggio dei D insieme. Okay. siete pronti per l'avventura più incredibile della vostra vita? sullo schermo si susseguivano immagini di mondi magici e lontani un castello di pietra bianca arroccata su una collina verdissima una città di fiumi e canali in cui navigava un'infinità di barchette a vela un palazzo fatto di nuvole d'oro e decisamente quello non poteva più essere definito un noioso pomeriggio di pioggia ok diamogli una sfogliatina veloce va bene? lo insieme il viaggio leggendario di Eric e c'è una luce in che non mi piace tanto, riesce, ecco. se riesci, lo teniamo? Niente, c'è la, la luce della, della lampada <ride> che dà un po' fastidio, però va bene. La loro foto è questa. Apriamo e vediamo come com è impostato questo libro. Ok? Allora, qua ti spiega che ci sono quattro mondi da esplorare, quattro sfide da affrontare, una missione da compiere E qua penso che ti spieghi un po' le trame delle quattro storie La prima è una noiosissima giornata di pioggia a casa, fuori il cielo è grigio e sembra non esserci niente di divertente da fare Eric e Dominique non sanno che tutto sta per cambiare Sfoglia, Vane, fammi vedere un po' la prima storia Insieme Il titolo della prima storia? Vediamo Domini. No, Domini. Ah, qui si presentano qua Dominique si presenta ciao ragazzi io sono Dominique insieme a Eric facciamo parte degli insieme eccetera eccetera qua anche Eric si presenta Grazie. Oh. Sembrava una noiosa giornata di pioggia Capitolo 1 Questa è la prima storiellina Non l'abbiamo ovviamente ancora letto Quindi non sappiamo esattamente di che cosa si tratti Probabilmente que sono a casa Giriamo pagina magari Quello dalle. Il cielo era grigio Anzi più che grigio E poi era quasi nero Gira pagina che magari dalle immagini No, eh, scusate. Ah, aspetta, qua dice che, Eric, qua dice che um, Eric chiede a Dominique di fare una torta al cioccolato, probabilmente. E lei risponde sì. che il cioccolato è finito, perché lui l'ha divorato tutto, giusto? <ride> e allora... Ah, ehm, e lui risponde giusto, pulendosi la bocca con le mani sporche di cacao. Allora cacao. Pensano, pensano di fare un bagnetto alla gattina, amicia. Ma eh, il gatto forse non era molto d'accordo sì, certo, I gatti non sono d'accordo Non amano eh. fare il bagno e Qua abbiamo questa immagine di questo Poverine. Sembra un postino che arriva con una faccia non tanto rassicurante no. Vero? Sì Abbiamo saltato insieme una pagina. Eh, ah, abbiamo saltato la pagina in cui appunto Dominique si annoia sul divano, eh. mentre Erika guarda fuori dalla finestra che pio quanto piove, piove tanto, vedete? Eh, e tante. il gatto fa la nanna, per lui questo è un pomeriggio ideale. Eh. <ride> Andiamo eh. avanti, e vediamo la seconda storia, Vane: il divano volante. La seconda storia si intitola Il Divano Volante. Vediamo cosa può succedere in questa storia. Che il divano vola? Sembrerebbe di sì, e a Eric viene da vomitare. Mentre Dominique sembra molto spaventata. Guardate la faccia di Eric: sì, penso che anche, a me, anche a me potrebbe succedere la stessa cosa. Poi, qua c'è un tronchetto di cioccolato. Andiamo avanti. Sembra sì, chi? Sì. E Dominique è felice? Invece sembra posso... quasi felice, ma spaventata. Eh, molto. Vero? E Poi qua questa. si ritrovano in, questa, in questo posto Probabilmente il divano volante li trasporta da un'altra parte Uno, brava. due, tre, quattro ah. Il due neanche perché poi vuoi. Ci sono quattro porte segrete Non ne venne accorta. Brava, però vale. In questa È una roccia Poi lì c'è una sorta di onda Le onde Le onde Forse c'è un pescecato un pesce cane, chi lo sa? Poi c'è una porta 3 molto normale, e invece, questa qua. Sì, è un po' romana, eh? un po' dei tempi dei romani, e poi questa sembra buco granito, non so. si, sì, così eh, quando è vai ero. dentro. bruno Ok, è la terra andiamo avanti, mettilo giù. Andiamo, perché Vuoi davvero attraversare uno strato di gelatina? Eh, chi lo sa, io si sì. allora è eh. la gelatina, forse l'ultima porta. No, un no, attimo, scusate. Perché dice la porta si spalancò Ah Beh, sì, è vero Credi sia sì, gelatina no. questa? Sì Ma può darsi perché dice la porta si spalancò E sembra sfocato sì. Io andrò in quella di gelatina a me piace tantissimo andare. Ok, Vane, andiamo avanti. Wow, guarda qui come sono vestiti. Che bello! Chissà cosa è successo? Chissà per quale motivo sono travestiti così. Andiamo avanti. Ah, qui c'è un castello, che quindi bello. principesco, che bello! Guarda, lo leggo anch'io questo vecina. libro, mi sa, eh. Qui abbiamo un altro, un altro capitolo. Quella voce, quella risata. Ma malvagia <ride> E quindi oh, qui robotino. abbiamo un robotino E quello dei video Precedente Vecchi, vecchi. Sì di Questo è il robot Di Del dottor Gini <ride> E qual è il dottor Gini? Me lo fai vedere Questo <ride> Eccolo qua il dottor Gini. E questo è il dottor Timothy, che all'insieme sembrava molto carino, ma poi era maledifico. Anche lui, è sì, vero? In verità il dottor Giniu è, si il, è il dottor Timothy. Ah sì, era la stessa persona? Yeah. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Guarda, vedi? Eccolo qua, Timoti. Ferrò Eri che per la vita lo sollevò in aria. Ah no, non voleva aiutarlo, quindi. Va bene, Vane, andiamo avanti perché altrimenti.. Ok. Diventiamo poi lunghi e noiosi. Spogliamo un po' così a caso, Guarda. dai. Wow, che storia questa, con un drago, qui cosa ci sono, delle pergamene con su scritto qualcosa, bisogna leggerle, leggerle tutte queste storielline, sono bellissime, Bellissima. proprio bello, veramente, complimenti a Erika e Dominic, mi piace molto, molto bravi, molto i bravi. preferiti. Eh, guardate qua chi c'è mm. Qua ci sono un sacco di persone che bevono a un tavolo E loro due un po' imbarazzati Ma chissà dove sono finiti Eh, Vane Ma non sei curiosa di leggere queste storie? Io sì E visto che siamo a casa Probabilmente me ne leggerò anch'io Guarda Cosa? Ai ai ai Ecco, dottor Giniu Ah, ma quella festa dove c'erano tutte quelle persone C'è lui? Sì, secondo me sì È vero mm. Ecco perché erano spaventati Eh già Guardate questa Questa è un gufo, una civetta sì. Eh già Va bene, dai, non svegliamo altro, amore Non svegliamo ah, altro Eh Magina che mi piace Veniamo sì. a vederla anche noi Guardate wow. Dove attaccano Ed insieme Che salvano <ride> Ma chi sono quelle due? Non saranno mica i gemelli Loro, no, no. no. Sì, sì, Secondo sì. me sì sono i loro gemelli, vero che era biondo anche il fratello di... Sì. Cioè non i gemelli, il fratello e la sorella. Sì. Eh già, secondo me sono stati arrabbiati. Perché è arrabbiato o... No, beh sì, sono un po' arrabbiati ma non si capisce il perché, perché non abbiamo letto la storia. In effetti anche Dominique sembra arrabbiata. Allora, da quello che sto capendo, in questo libro... Eh, ci sono diverse storie nella quale vengono raccontati i loro personaggi, giusto? Tutti quei, quei personaggi che loro hanno realizzato e creato durante le loro storie su YouTube. Mi Vero? raccomando, prendetelo che è super bello, così potete guardarlo. E leggere le fiabe. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Condividete il nostro video con i vostri amici. Se anche a voi piacciono è insieme, scrivete un commento qua. A noi piacciono i insieme perché sono bellissimi. super morbido, cioè qua Persino. è morbidissimo. Vanessa sì. non vuole abbandonare Questo libro questo video <ride> Salutiamo? Ciao Salutiamo qualcuno? Anna Maria Infante e Beatrice Ciao e Leonardo Esatto <ride> Ciao